Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi parliamo di domotica e più precisamente di domotica da giardino o da terrazzo, sì perché il prodotto che, di cui parleremo oggi è lui, il BeHive della Orbit, un rubinetto timer smart che ci permette di avere fiori e piante sempre verdi perché lui con la sua tecnologia eh, è possibile configurarlo e andare a programmare l'applicazione veramente completissima come vedremo dopo e soprattutto avere la possibilità di intervenire ovunque noi siamo se lo utilizziamo in modalità wifi cioè se abbiamo in casa un router quindi lo configureremo eh, collegandolo alla rete wifi del nostro router mentre se non abbiamo questa possibilità è comunque possibile utilizzarlo in bluetooth però ovviamente utilizzandolo solo in bluetooth eh, sarà una comunicazione tra smartphone e eh, il dispositivo appunto BeHive ma questo solo se siamo in una distanza eh, in cui il bluetooth eh, comunica con lo smartphone quindi parliamo di una decina di metri se non abbiamo l'estensione che è quella che invece ho io mentre se abbiamo questa versione con l'estensione è possibile decidere se utilizzare il wifi o il bluetooth che però guadagnerà metri e può arrivare fino a 45 metri mentre se abbiamo una rete wifi domestica e la andiamo ad associare a quel punto potremo eh, comandare il nostro rubinetto timer ovunque noi siamo eh, da qualsiasi parte del mondo da qualsiasi distanza noi dovessimo decidere di comunicare potremmo farlo questo dispositivo lo troviamo venduto e spedito direttamente da amazon vi lascio qua sotto il link in descrizione eh, ma prima di parlare delle sue caratteristiche che io trovo davvero interessanti soprattutto l'applicazione veramente ben fatta guardiamo cosa c'è all'interno della confezione troviamo un manuale di istruzioni con anche la lingua italiana dopodiché troviamo il nostro hub wifi bluetooth con il suo alimentatore che si andrà a connettere uno nell'altro tramite la presa usb ed infine troviamo lui, il nostro BeHive Rubinetto Smart, completo di tutti gli accessori per il collegamento sia al rubinetto che alla canna dell'acqua quindi questo è tutto quello che abbiamo all'interno della confezione eh, ovviamente lui è un dispositivo totalmente impermeabile perché può stare tranquillamente all'acqua e soprattutto va fissato sotto il rubinetto quindi anche se ci sono delle perdite eh, o essere dall'acqua dal rubinetto non c'è nessunissimo problema lui è totalmente impermeabile eh, qua vanno inserite per farlo funzionare due batterie stilo doppia A non incluse in confezione Mentre per quanto riguarda i materiali li trovo veramente ottimi. Qua sopra la parte in cui va fissata al rubinetto abbiamo un attacco a vite da tre quarti di pollice il classico che abbiamo sotto a tutti i rubinetti da giardino. C'è una piccola rete filtrante mentre qua sotto abbiamo sempre un attacco a vite con il suo adattatore incluso in confezione dove avremo la possibilità di agganciare un aggancio rapido eh, il classico delle canne eh, dall'acqua che abbiamo normalmente in giardino eh, questo dispositivo lo proveremo tra poco quindi vi faccio vedere proprio a fissarlo e a farlo funzionare ma come abbiamo visto nella confezione troviamo anche questo accessorio che è un dispositivo ab wifi bluetooth cosa vuol dire che con questo dispositivo avremo la possibilità eh, di collegare il nostro BeHive direttamente alla nostra rete Wi-Fi per poter comandare appunto ovunque noi siamo e eh, controllare ovunque noi siamo il rubinetto BeHive hive e poi la possibilità di estendere il bluetooth perché normalmente lui avrà una connessione bluetooth che può arrivare intorno ai 10 metri classica connessione bluetooth mentre se utilizziamo questo dispositivo ma non abbiamo una rete wifi potremo comunque utilizzarlo per il bluetooth ed estendere la nostra comunicazione fino a 45 metri dipende poi una possibilità che ha eh, per quanto riguarda la connessione se ha un router ovviamente lo connetterà wifi altrimenti bluetooth eh, ovviamente sotto questo hub possiamo connettere più dispositivi behive se abbiamo la necessità di avere appunto eh, più eh, rubinetti smart all'interno del nostro giardino o sul nostro terrazzo comunque o giardino e terrazzo contemporaneamente quindi diventano davvero molteplici le sue possibilità di utilizzo come vi dicevo eh, il suo punto di forza ovviamente oltre al funzionamento è sicuramente eh, l'applicazione che io trovo veramente completa eh, che ci dà tante possibilità di programmazione che interviene anche con un meteo rilevando dove ci troviamo quando piove potrà andare ad interrompere anche la nostra programmazione che gli abbiamo dato ovviamente tutto questo è bypassabile possiamo decidere di non calcolare il meteo quindi di fare irrigare o annaffiare anche quando il meteo da pioggia quindi però è sicuramente un'applicazione che ci dà tantissime possibilità di configurazione la prima cosa ovviamente che dobbiamo fare è scaricare l'applicazione BeHive disponibile sia per iOS che per Android e andare a configurare i due dispositivi eh, con l'applicazione quindi eh, apriremo l'applicazione che ci darà subito la possibilità di andare a configurare un nuovo dispositivo il primo accessore da configurare è lui quindi andremo a configurarlo andremo ad associarlo alla nostra rete wifi una volta configurato ed associato alla nostra rete wifi ci verrà chiesto di eh, indicare la nostra posizione geografica potremo usare eh, il pulsante in cui verremo rilevati automaticamente dal GPS o inserire noi manualmente eh, dove abitiamo, questo per avere un meteo preciso appunto se dovessimo utilizzare eh, il ritardo pioggia o il appunto il non andare ad irrigare quando il meteo dà pioggia. Una volta fatto questo ci verrà chiesto di associare il nostro dispositivo principale quello che è il nostro rubinetto smart, una volta fatto anche questo ci verrà chiesto se vogliamo utilizzare il tutto tramite wifi o Bluetooth quindi potremo scegliere una delle due opzioni e una volta finito anche questo passaggio saremo arrivati alla conclusione di quello che è l'installazione. Poi avremo la possibilità a questo punto della configurazione di scegliere se vogliamo una modalità chiamiamola così classica o una modalità eh, intelligente la modalità intelligente ragazzi ci permette di avere più funzioni eh, o meglio di configurare eh, in maniera più precisa eh, tantissime cose poi vedremo dopo tramite l'applicazione cosa intendo ma ragazzi potete configurare veramente di tutto dal terreno a dove è posizionato la pianta i fiori cioè veramente eh, di tutto eh, e lui ovviamente calcolerà anche eh, quanto il terreno rimarrà umido cioè pazzesco lo vedremo dopo mentre in una modalità eh, tradizionale eh, o classica chiamiamola come vogliamo eh, avremo ovviamente eh, la possibilità di irrigare in maniera smart pianificando appunto sempre eh, orari giorni e tutto ma sarà appunto un tipo di pianificazione più standard una volta che avremo fatto tutta la configurazione vi troverete il led verde fisso per quanto riguarda l'ab wifi e anche il nostro dispositivo eh, vedremo che sarà verde all'interno della nostra applicazione infatti adesso andiamo ad aprirla subito in alto abbiamo la percentuale di carica delle batterie che abbiamo all'interno del nostro dispositivo poi a destra abbiamo il simbolo del meteo con appunto la pioggia in questo caso perché oggi non è dato bellissimo come tempo e abbiamo 16 11 gradi che sono le temperature. Poi nella parte centrale della schermata abbiamo programmi pianificati che in questo momento non ne ho perché ho fatto tutto da zero appunto per farvi vedere com'è questa applicazione e come ve la trovate una volta installata e attivati i dispositivi quindi potremo avere qua i programmi pianificati in basso abbiamo irrigazione manuale perché potremo far partire manualmente l'irrigazione sia dal tasto ovviamente qua far partire un'irrigazione non programmata che utilizzando il tasto che abbiamo in questa posizione potremo andare a far partire manualmente eh, l'irrigazione o quello che è appunto il rubinetto smart poi abbiamo ritardo pioggia che potremo attivare manualmente o programmarlo all'interno eh, di quello che abbiamo pianificato pianificato a livello di programmazione e di irrigazione. Poi a sinistra abbiamo il calendario dove ci viene fatto vedere anche il meteo di tutti i giorni compreso le temperature il vento quindi un meteo molto completo poi abbiamo programmi quindi qua potremo andare a pianificare i programmi come vedete avete vari slot di programmi supponiamo di attivare il programma A eh, possiamo andare ad inserire l'ora di avvio del programma possiamo andare a, a dirgli quale timer eh, utilizzare perché potremo avere più di un timer come abbiamo detto associato al nostro hub wifi e poi i giorni che vogliamo che venga utilizzato questo programma possiamo decidere giorni feriali o tutti i giorni della settimana o i giorni pari i giorni dispari ed, o dare un intervallo. Poi, come ultima cosa dobbiamo dare un tempo di irrigazione perché gli abbiamo dato l'ora di avvio andando a cliccare sul più eh, vicino a quello che è la zona eh, di utilizzo eh, gli daremo muovendo appunto il cursore eh, circolare che abbiamo la durata dell'irrigazione quindi questa è la programmazione avete visto molto completa facile ma molto molto completa poi abbiamo zone vedete che questa è la zona dove abbiamo lui se ne dovessimo avere più di uno Avremo varie zone. La cosa interessante è che già in questa schermata, che ovviamente potremo andare a cambiare anche la fotografia che vediamo eh, in questa schermata, è molto tutto configurabile anche a livello di immagini, eh, che potremo caricargli noi quelle che vogliamo. Abbiamo un dato molto interessante che è l'umidità del terreno. Vedete che in questo momento è il 36% di umidità. Ovviamente non abbiamo un sensore all'interno del terreno è il calcolo dell'umidità data eh, dalla pioggia che è venuta secondo il meteo o meglio dalla quantità di pioggia che è caduta in questo periodo eh, data dal meteo quindi è una cosa un po' virtuale però calcolando la quantità di pioggia caduta ci dà una sorta di indicazione in percentuale di umidità del terreno se ci clicco sopra vedete che abbiamo l'immagine del terrazzo che possiamo andare a modificare eh, dettagli della zona intelligente quindi andagli a dire anche che tipo eh, di terreno abbiamo eh, se al sole eh, se eh, abbiamo un irrigatore che tipo di impianto vedete all'interno di ogni voce eh, quante configurazioni abbiamo guardate solo per il terreno perché appunto in base anche al tipo di terreno che abbiamo quello che è la posizione eh, dove abbiamo i fiori le piante che cosa abbiamo eh, se abbiamo fiori o piante appunto cioè eh, nella funzione smart completa abbiamo veramente il mondo per quanto riguarda eh, la configurazione poi eh, sotto abbiamo eventi di configurazione e poi più in basso ancora abbiamo dati del sensore di flusso perché comunque il sensore di flusso che c'è all'interno del nostro dispositivo eh, terrà eh, calcolata eh, la quantità di acqua arrivata nel terreno oltre a quella arrivata dal cielo anche quella che lui ha erogato quindi quanto umido sarà ancora il terreno dopo aver erogato tot quantità d'acqua in un determinato terreno che abbiamo scelto e per un determinato tipo di piante che gli abbiamo detto in base alla posizione se all'ombra se al sole cioè tutto questo calcolo che lui riesce a fare tramite l'applicazione ovviamente stiamo parlando di dati virtuali però che ci danno davvero tanta indicazione e poi in basso a destra abbiamo il mio BI quindi abbiamo il nostro account i dispositivi quindi vedete che sia l'hub che lui hanno lo sfleghino verde quindi sono tutti connessi poi abbiamo eh, notifiche che è veramente molto interessante questo discorso perché anche le notifiche hanno Tante possibilità di configurazione. Vedete quanti tipi di notifiche possiamo andare a attivare o disattivare. Eh in base a quello che vogliamo e ce n'è veramente di ogni tipo <ride> se vogliamo essere informati su qualsiasi cosa stia succedendo a livello meteo a livello di funzioni eh, riguardante appunto il nostro rubinetto smart beehive. e poi abbiamo cronologia di eh, irrigazione che ci darà una cronologia di quello che è stato appunto il suo lavoro quindi ragazzi eh, è davvero super completo in ogni aspetto è pazzesco eh, quindi detto tutto questo però secondo me è arrivato il momento di andare a testarlo, quindi andremo ad installarlo e lo proveremo insieme per vedere come si comporta il nostro Orbit di Hive, quindi adesso stacco l'Hub WiFi e andiamo. Perfetto, una volta collegato il nostro Hub wifi, dovremo andare a collegare invece il nostro rubinetto Smart, quindi andiamo a sganciare lo sgancio rapido di quello che è la nostra canna dell'acqua andiamo a rimuovere l'adattatore che utilizziamo normalmente per lo sgancio rapido e andiamo a fissare il nostro rubinetto smart perfetto andiamo ad avvitarlo fino in fondo in modo che la guarnizione si comprima bene stringiamo forte ok qua sotto abbiamo il nostro adattatore per lo sgancio Rapido, vado ad inserire il nostro Tac. aggancio rapido e adesso siamo già pronti ad utilizzare quello che è il nostro rubinetto smart. Per provarlo ovviamente non ci resta che andare dove l'irrigazione eh, dovrà andare a bagnare fiori e piante e vedere se tutto funziona. Quindi andiamo in questo punto è dove inizia a partire il tubo dell'irrigazione, vedete fa il giro di tutto il terrazzo, di modo che posso andare a mettere fiori e piante ovunque io voglia. Qua iniziano i primi fiori e quindi adesso vediamo come si comporta dal punto di vista del suo funzionamento di irrigazione. Allora, siamo arrivati in uno dei punti più estremi, vedete che l'irrigazione è già pronta, l'ho già preparata e adesso faccio a far partire il nostro rubinetto smart di Hive. Così possiamo fare una prova live. Vedete che siamo già nella schermata principale, proviamo a far partire un'irrigazione manuale. Quindi vado a cliccare sul simbolo irrigazione manuale. Adesso è impostato 10 minuti, ma come abbiamo detto, tramite il nostro cerchio touch possiamo andare a, ad aumentare o diminuire e andiamo a cliccare e andiamo a cliccare il tasto play a questo punto la valvola si aprirà quella all'interno del nostro rubinetto smart e in questa eh, area arriverà molto probabilmente l'acqua si sì, è già arrivata vi faccio vedere vedete che sta iniziando a uscire l'acqua adesso stava uscendo un po d'aria perché ovviamente avendo sganciato il tubo dell'acqua che c'era collegato che utilizzavo manualmente aprendo e chiudendo il rubinetto si è formata dell'aria che pian piano uscirà dopodiché ovviamente a quel punto uscirà solo acqua senza aria però avete visto infatti adesso ha finito di uscire l'aria eh, con che praticità e semplicità eh, sono stato in grado di far partire il tutto e una volta che siamo all'interno di questa schermata possiamo andare a interrompere, saltare o andare ad attivare ritardo pioggia eh, quindi ragazzi eh, spero che questo mio video vi sia piaciuto che sia stato utile perché a me piace avere la casa domotica la casa smart in ogni aspetto in ogni situazione dalle luci al tagliaerba a quello che è la porta d'ingresso a quello che è la serratura della porta d'ingresso cioè a me piace avere veramente tutto quello che è possibile smart perché comunque ci agevolano tantissimo eh, soprattutto per un utilizzo anche quando non siamo a casa quando siamo fuori di casa possiamo avere sotto controllo tutto anche se pensate alle telecamere cioè qualsiasi cosa è sotto controllo quando diventa domotica all'interno della nostra abitazione questo dispositivo è possibile configurarlo sia con alexa che con google home quindi se vogliamo abbiamo anche questa ulteriore possibilità come tutti i dispositivi smart ormai ci danno queste possibilità di connessione di integrazione all'interno di quello che è il nostro sistema di controllo eh, nella nostra abitazione eh, e cosa dire ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto adesso vado ad interrompere con un clic, vado ad interrompere l'irrigazione si chiuderà la valvola nel sottoscala del nostro rubinetto smart e tutto si interromperà quindi se questo mio video in cui vi ho fatto vedere quello che è la configurazione, l'installazione e la prova di questo orbite BeHive vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatevi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, prime spoiler dei prodotti, anche di lui è arrivato eh, un piccolo spoiler. Quindi tantissime cosine arrivano su Instagram, vi invito a seguirmi anche lì. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posso tantissimi cupo sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale anche di lui ovviamente quando Amazon lo mette in offerta ve lo metterò sicuramente nel mio canale telegram offerte oltre che qua sotto in descrizione trovate il link per poterlo acquistare ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao e al prossimo video